Del corso sicuramente mi è piaciuta um, la fratellanza, quindi la fratellanza, l'unicità tra, tra coppia, tra, tra, tra di noi, tra amici e quindi questo sicuramente è sicuramente stata una grande forza di poter andare avanti a, a fare questo corso. Questi tre giorni ho lavorato sulle mie credenze, ho sbloccato le credenze, i miei limiti, le mie paure, le mie paure più forti, quindi ho fatto veramente tanto lavoro e sicuramente porterò a casa una grande consapevolezza è un gran guerriero in me, nel senso ho proprio voglia di vivere la vita sotto altri aspetti e vederla proprio, accoglierla. Lo consiglierei perché sicuramente è una rinascita, perché secondo me noi tutti viviamo una vita molto molto impostata, solo di doveri, di credenze, di limiti, di quello che ci hanno detto, descritto e sicuramente educato. Qui c'è la svolta, qui proprio ti vai a a snudare di, di te stessa e vai a portare fuori veramente il tuo sentire, quindi io lo consiglio a tutti, Patrizia lo sa che è, è la mia vita, io ringrazio e bacio dove lei passa perché avendo conosciuto lei mi ha dato una bella svolta nel mio essere, quindi grazie mille Patrizia.